Assessore buongiorno, buongiorno buongiorno a voi. Allora notte bianca degli impianti sportivi in che consiste? Perché qualcuno ironizza e dice ma l'impiantistica sportiva di base a Roma è in uno stato di grande difficoltà di abbandono invece eh, c'è la speranza che con la notte bianca accendiamo i riflettori, accendiamo, cioè mettiamo un po' di luce di giorno sull'impiantistica sportiva di base. Ah, è sicuramente vero che sugli oltre 150 impianti comunali nel corso degli ultimi 10-15 anni c'è stata un'attenzione eh, non adeguata sia in termini appunto, di valorizzazione, di manutenzione e anche in alcuni casi di controllo. Detto ciò è una realtà molto viva, ci sono casi di eccellenza, di assoluta eccellenza nella gestione e noi domani vogliamo accendere i riflettori su alcuni di questi e fare una festa dello sport di sera così come è stato fatto già in altre città d'Italia e d'Europa in che consiste quindi l'apertura degli impianti sportivi in particolare penso a quelli che sono anche dentro eh, le scuole che una volta chiamavamo centri sportivi circoscrizionali, penso a piscine comunali come via Gran Paradiso, ecco ci spiega eh, come, come si svolgerà questa giornata, questa serata Sì, sul sito del comune tutti i dettagli, quindi il programma gli orari, gli spettacoli, gli indirizzi, tutto nel dettaglio e noi partiamo con questi sette impianti comunali eh, che sono diciamo, medi, medio grandi dove ci sarà la programmazione pomeridiana a serale in alcuni casi anche notturna o fino comunque alle due di mattina che sarà musica, spettacolo, molto sport partite dimostrative di tantissime discipline e naturalmente insomma, la vediamo come, come una festa in molte città italiane e europee sono fatta una notte dello sport concentrata in un unico posto in un'unica un piazza noi abbiamo pensato invece di allargarlo a più punti in questo caso saranno una sorta di sette piazze virtuali Sente, in questi giorni abbiamo letto anche di qualche polemica sui bandi per l'assegnazione dei centri sportivi eh, comunali, problema risolto, noi più tardi avremo una di queste associazioni in collegamento allora, con noi, dico il problema è risolto quello dei bandi o c'è ancora qualche cosa da, da mettere a punto nelle assegnazioni? Allora per quanto riguarda i bandi bisogna distinguere se parliamo di impianti municipali o quelli comunali se parliamo proprio delle palestre, la situazione è sotto controllo in praticamente tutti i 15 municipi. Eh, non ci sarà un'interruzione del servizio. Oh, abbiamo è dovuto rincorrere la situazione, devo dire, in quest'anno molto difficile, di proroghe che non state fatte in passato, eh, in alcuni casi anche illegittime. Quindi con i banni stiamo sistemando la questione. Per quanto riguarda invece il comune abbiamo situazioni, devo dire, anche molto delicate, di concessioni scadute da molti anni quindi stiamo intervenendo con il nuovo regolamento che finirà uh, l'iter a novembre, a novembre di quest'anno, sì. e appunto con i nuovi bandi. E' bisogno ancora il tempo per normalizzare la situazione. Questa normalizzazione è un processo lungo, uh, faticoso, in alcuni casi anche un po' doloroso, sta già portando però i frutti, pensiamo che quando siamo arrivati abbiamo trovato tra i vari aspetti un'amorosità dei concessionari pari a circa il 60%, a oggi siamo riusciti ad arrivare a sotto il 13%. Questo è uno dei tanti Quindi un po' aspetti. di soldi sono stati recuperati. Attualmente parliamo di milioni di euro perché in alcuni casi, e non parlo solo degli attuali concessionari, ma proprio dei contenziosi riguardo al mondo dello sport, eh, siamo riusciti a fare delle iscrizioni al ruolo, siamo riusciti a recuperare delle somme eh, abbiamo mandato avanti delle procedure bloccate, quindi parliamo di cifre molto importanti, oltre 10 milioni di euro Senta, sullo stadio Flaminio quando lo vedremo un bando La mia, è una domanda che può sullo sembrare stadio... provocatoria ma apre, apre a, diciamo, a qualche buona notizia mi auguro su un impianto a cui una a Roma una buona è... notizia già c'è avendo vinto questo concorso internazionale 150.000 euro che ovviamente non servirà per rifare tutto lo e stadio certo. ma per studiare appunto lo stato di. Eh, allo stato di conversa in questo momento e capire che tipo di interventi fare. Nel frattempo stiamo collaborando molto molto proficuamente con il CONI e anche con alcune federazioni per capire che futuro dare all'impianto quindi questo è un lavoro preliminare anche questo è molto complesso a qualsiasi ipotesi di bando Impianti pubblici ma anche impianti privati non posso non chiedergli se incontrerà Pallotta che è in arrivo a Roma in queste ore per lo stadio a Tor di Valle e se ci sono novità rispetto all'Iter No, io non ho novità sul fronte del comune abbiamo mantenuto i nostri impegni, non è in previsione un mio incontro con il suo quello del nostro. neanche del sindaco, sì il sindaco è in adesso non, non mi lo so dire, adesso rientro in giunta e posso chiedere <ride> io lo chiedo Dall'aggiunta, però effettivamente non ho contezza, diciamo. però diciamo per il comune è tutto a posto: questa questione del ponte e dei 50 milioni che insomma si rimpallano su chi lo deve realizzare per garantire una mobilità è una questione che si risolve. Guardi, io credo proprio di sì, da parte nostra c'è la volontà politica, non siamo gli unici soggetti troppo involti nel processo, quindi nel dettaglio. non Chiaramente non so entrare del ponte o dei soldi, però è ribadita fortemente la nostra volontà politica. E allora, ricordiamo l'appuntamento, mentre ringrazio l'assessore Daniele Frongia, l'assessore allo sport, sabato 9 settembre, prima edizione della Notte Bianca negli Impianti Sportivi Comunali di Roma. Potete vedere l'elenco degli impianti aperti e delle iniziative che ci saranno sul sito del Comune. Grazie e buon lavoro, assessore. Grazie a voi, a presto.